Eccoci qui per un altro episodio del canale YouTube di Color Connection. L'argomento di oggi è l'Adobe Digital Publishing Suite, la soluzione Adobe per portare i documenti di InDesign su tablet e smartphone. È un argomento molto in voga in questo momento e mi piaceva fare un video sui primi passi da fare per entrare in questo mondo. Non è molto facile orientarsi infatti in queste soluzioni. Partiamo dal sito del Adobe Digital Publishing più aggiornato che potete trovare, che è appunto il blog dedicato a questo argomento. Voi sapete che sotto blogs.adobe.com potete trovare sostanzialmente un blog per ogni argomento trattato dai software Adobe. Blogs.adobe.com slash digitalpublishing vi porta su questa pagina dove potete trovare le, notizie, le ultime notizie sulla soluzione in questione. in Ci sono infatti molti articoli ed è interessante questo blog perché vi dà le ultime novità ma vi dà anche eh, quella che viene chiamata l'app of the week, quindi l'applicazione la, della settimana come può essere questa Highfield International, University of Oklahoma eccetera e vi dà anche dei piccoli video sulla di spiegazione su come sono costruiti questi, queste app. È molto interessante, e ci arrivate dal link sulla destra, la gallery delle pubblicazioni già create con la Digital Publishing Suite. Ve l'ho già aperta in un'altra scheda. Qui potete trovare, suddivise in, in varie categorie e con vari metodi di navigazione, tutte le applicazioni che vengono distribuite attraverso App Store, ma anche attraverso i negozi Android e che potete andare a vedere, sondare, testare provare. Solitamente tutte queste riviste mettono a disposizione anche un numero gratuito e quindi si può andare a vedere come funzionano, perché una cosa molto importante per entrare in questo mondo è sicuramente quello di avere a disposizione un tablet o uno smartphone e di provare quante più soluzioni possibili, perché solo così potete avere l'idea chiara di cosa volete realizzare in base a degli esempi già, già fatti da altri. Ci sono esempi molto validi, esempi meno validi, ma sta, starà a voi e all'obiettivo che vi ponete andare a, per, a carpire informazioni utili dai lavori già fatti. La seconda cosa che dovete fare per entrare in contatto con questo mondo è entrare nel portale dedicato al digital publishing di Adobe che è digitalpublishing.acrobat.com Qui potrete andare a creare un nuovo account ma se avete già un Adobe ID che probabilmente avete perché viene chiesto ogni volta che installate un software durante la registrazione potete direttamente accedere utilizzando quell'Adobe ID. Se per motivi di opportunità vostra volete creare un ID dedicato a questo settore potete tranquillamente farlo, tanto la creazione dell'Adobe ID è gratuita. L'importante è che utilizziate un indirizzo mail valido attraverso il quale poi potete ricevere le comunicazioni e che rimanga valido poi nel tempo. Il portale della Digital Publishing Suite vi mette a disposizione, cosa molto importante, gli ultimi aggiornamenti di questa soluzione che da quando è nata è arrivata già alla versione 24, quindi parliamo di circa un aggiornamento al mese. Infatti nella parte sinistra vedete che ci sono gli aggiornamenti per la CS6 come quelli anche per la CS5.5 e la CS5. Infatti la CS5 è la prima versione di InDesign che permette l'esportazione per Digital Publishing Suite. Vi consiglio di scaricare questi aggiornamenti in base alla versione che avete, di installarli prima di fare qualsiasi cosa perché altrimenti rischiate di non poter fare assolutamente nulla in quanto la Digital Publishing Suite lavora in parte sul vostro Mac o sul vostro PC con InDesign e in parte su questo portale in cloud è quindi necessario aggiornare i componenti che comunicano appunto con la parte cloud qui poi trovate un sacco di risorse aggiuntive che dovete andare a leggere soprattutto quando avete intenzione di pubblicare qualcosa perché la faccenda diventa un po' complessa bisogna un po' districarsi tra il negozio apple, il negozio android eccetera eccetera cosa che non è naturalmente l'argomento di questo video un'altra cosa da fare è andare sulla vostra versione di InDesign, potete avere appunto dalla cs5 alla cs6 e utilizzare questi strumenti, io adesso sto usando la cs55 e dovete andare a individuare i pannelli che potete utilizzare con la Digital Publishing Suite. Io li ho raggruppati in questo punto. Si tratta sostanzialmente dei collegamenti ipertestuali, collegamenti ipertestuali, file multimediali, stati oggetto, e pulsanti che trovate raggruppati sotto finestra interattività poi ci sono i due pannelli della digital publishing suite il foglio builder e l'overlay creator che trovate invece sotto finestra estensioni nella cs5 e cs55 nella cs6 invece Trovate già un'area di lavoro che si chiama Digital Publishing dove c'è un gruppo che contiene già tutti quei pannelli. Con la CS6 vi consiglio inoltre di andare su menu Help e di lanciare la procedura di aggiornamento automatico per verificare che non ci siano ulteriori aggiornamenti da fare nel programma. In questo caso il programma è aggiornato. Una volta che avete questi elementi potete cominciare a creare dei documenti e a testarli. I documenti che andrete a creare con la CS6 hanno già un intento Digital Publishing che vi dà accesso a una serie di formati di smartphone e tablet, ma potete, come solitamente si fa anche per la stampa, andare ad impostare una dimensione in pixel che sia corrispondente al display del dispositivo per il quale state creando il documento. Una volta che avete creato il documento andrete ad aggiungere elementi di interattività con i pannelli citati prima e quando volete testare il vostro lavoro e vedere l'anteprima potete farlo direttamente una volta salvato il documento potete farlo direttamente dal pannello di overlay oppure cosa ancora che vi consiglio è di crearvi un foglio, che è una, una, un assemblato di articoli in questo caso lo faccio orizzontale per iPad naturalmente le dimensioni pixel devono coincidere con le dimensioni del documento una volta creato il foglio, potete aggiungere i vostri articoli mentre si salva il foglio vi faccio vedere da Safari che una cosa importante è andarvi a scaricare su iPad, su smartphone, su iPhone eccetera il Content Viewer di Adobe che è gratuito che vi permetterà di fare l'anteprima dei vostri fogli all'interno del vostro dispositivo collegato in USB Infatti, una volta che avete il vostro foglio, potete aggiungere i documenti aperti direttamente da questo pulsante. Ovviamente qui non vediamo tutto il processo perché sarebbe molto lungo. Lo vedremo magari a step successivi nei prossimi video. Una volta caricato l'articolo, come dicevo, avete la possibilità di tornare al livello del foglio Selezionare il foglio che volete testare, aprire nel vostro dispositivo l'Adobe Content Viewer, che io naturalmente ho, ho già aperto, e a questo punto potrete vedere l'anteprima sia sul desktop con, tramite un'applicazione Air che viene installata con gli strumenti della Digital Publishing Suite, che però non dà il 100% risultato finale di quello che avrete poi sul tablet oppure ancora meglio direttamente sul vostro dispositivo collegato in usb che vedrete apparire in questa lista se avete più dispositivi vedrete più dispositivi apparire questo è giusto un, un accenno ai primi passi da fare per accedere al mondo della digital publishing con adobe e la digital publishing suite vi ricordo che questo sarà un argomento abbastanza centrale nel, nel corso di due giorni che si terrà in Valpolicella dal 15 al 17 marzo e qui sotto avete il link per tutte le informazioni e le iscrizioni vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video del canale YouTube di Color Connection